Grazie Presidente, con questa mozione chiediamo l'impegno alla Sindaca e alla Giunta di valutare, valutare nell'ambito della programmazione delle domeniche ecologiche quello che è il calendario dei grandi eventi sportivi. Per quale motivo? Per due, con due, un duplice obiettivo. Il primo è quello di ridurre i, i disagi al, dovuti alla riduzione della mobilità in determinati eventi. Il secondo è quello naturalmente di valorizzare il, gli stessi eventi sportivi, faccio un esempio rapidissimamente, per il prossimo anno abbiamo in, nel mese di aprile il, la, la domanda di ospitare una dome, domenica 8 aprile la Maratona di Roma, sabato 14 il Gran Premio di Formula E, domenica 15 un evento di mezzo Half Ironman. Quindi sono tutti eventi che naturalmente, di cui siamo orgogliosi, perché questi sono i frutti dei risultati, che delle buone politiche che questa amministrazione ha. Eh... Sono state attuate e quindi danno la possibilità di vedere Roma non soltanto come un, una città, eh, come c'è stata lasciata, quindi sporca, dove gli autobus non passano, ma anche eh, una meta internazionale per il turismo sportivo che, che finalmente, ecco, agli occhi del della comunità internazionale si, si sta ri, riprendendo insomma, il, il posto che, che questa città merita. Per questo motivo quindi chiediamo appunto, di, di fare questa valutazione eh, in modo tale da, da consentire al, um, agli eventi di svolgersi con sicurezza, naturalmente con minori costi anche a carico dell'amministrazione che dovrà evitare di deviare tra il, le autobus due volte, di, transennare il, di chiudere le strade due volte e così via. Grazie.